Vediamo qua se, se, se ci sia. Ecco, sì. Mi capite? Quindi, è molto importante capire questa cosa. E Ora vi ho detto anche di Israele, così almeno eh, abbiamo messo un altro tassello. <ride> Mettiamo tutti i tasselli in giro. Quindi, allora, ascoltatemi bene questa cosa, perché va capita anche al di là di Israele e compagnia bella. Se voi siete solo nella sensitività, Luna, che reagisce alla terra con i pensieri e le emozioni, voi siete vittima completa delle acque, della vita. Cioè, voi non avete anima, nella magia non avete anima, perché l'anima si coagula quando c'è qualcuno che si rende conto di se stesso. E che quindi c'è la reazione a quel che mi accade, però ci sono anch'io. Non so se mi capite. Eh, se voi osservate tante persone, osservatele. Io ho passato anche tanto tempo, fermo su una panchina a vedere le persone che passano. Se non l'avete mai fatto, provateci. Vedrete un comportamento automatico. Per esempio, vedrete il corpo delle persone che si muove in un modo automatico. Scrivetemi se avete mai visto una cosa del genere. Apro la chat di qua perché magari parlo di cose che non l'avete viste, quindi non lo so, magari non va bene, però scrivetemi se vi è mai capitato di avere questa impressione che siano degli automi più che delle persone. Io Non riesco mai a aprire. Dunque. Ah, ecco sì ho notato molto questa cosa anche nei social bravo i social con tu... cosa fanno i social boom boom boom bon. ti vogliono far andare giù affinché non arrivi mai l'anima perché quando arriva anima te non la governano loro non la governano più va bene e quindi dovete capire Ok, perfetto. Uh, quindi dovete capire una cosa. Che? Perché c'è quello, mi dice, infatti nei social molte persone anche non si conoscono, dicono le stesse cose a pappagallo. Sì, tutto, Luca, tutto. Like, like, share, commentino, faccina, tutto per renderti ancora un pochino più automatico, se è possibile. Perché se sei un pochino più automatico, continui a andare in giù, e forse, a meno che, disgraziatamente, non ce l'hai già il grano d'oro, forse non ci arrivi a coagularlo, capito? O almeno si spera che milioni di persone non ci arrivino. Questo è il ragionamento per cui vengono create queste, queste cose. <ride> Ora lo capite meglio il discorso, spero. Allora, dovete capire, perché c'è quella che mi dice «Eh, ma tanto io sono, sono infinita perché sono già eterna, sono già immortale». No! Nella magia c'è una grande differenza. Allora, quello che voi vedete davanti, che può essere chiamato l'albero della vita in all'italiana, in realtà siete voi, completamente. Perché essendo tutta la manifestazione, è ogni cosa, ma siete anche voi. Quindi, non siamo completamente incarnati. Cioè, uno dice, e io mi sono incarnato chissà quante volte, non lo so, però la coscienza non è completamente incarnata. È come se alcuni pezzetti si sono ancora su. Non è vero che siamo incarnati al 100%. Ecco quindi cosa voglio dire quando vi dico se c'è anima o non c'è anima. L'anima ce l'hanno tutti? Sì, ovviamente, perché... Per perdiscente, però non è manifestata qui, ok? Voglio essere un pochino anche più preciso su questo discorso. <coughs> quindi, mm, ok, quindi se qui voi risvegliate in qualche modo mm, una presenza a tutta la sostanza sensibile che potete avere, allora iniziate a a coagulare qualcosa che non ha più bisogno di sostanza sensibile, giusto? Perché siete andati sopra la sostanza sensibile. Il sole, il simbolo, no? È il cerchio con un punto nel mezzo, giusto? Quindi, mentre giù nei mondi lunari e terrestri, mettiamolo tutt'uno, quello, no? Eh, siamo esattamente nel cerchio e basta, diciamo, quindi un cerchio che non ha centro, per la prima volta ecco così vedete, boh, vedete spero, per la prima volta praticamente con il sole c'è il simbolo che ve lo dice, tutto ve lo dice, però poi va capito, ehm, la coscienza acquisisce un centro. Acquisisce un centro che non è più influenzabile dalle circostanze della vita. Ecco, diciamola così, se volete, se, se la capite meglio, non lo so. Cioè, quello che tu percepisci, quindi la sostanza sensibile, non ti smonta più, non, non reagisci più come istintivamente e ciecamente, ma inizi per la prima volta a mettere un centro nella tua vita. Ok, allora, fatemi capire, fatemi sapere se avete capito fin qua qual è la sottile ma abbastanza grande differenza di avere il Sole che si manifesta, inizia a, ma inizia a manifestare oppure no. Perché questa in magia per esempio è fondamentale, ma è fondamentale per tutta la vita in realtà. Perfetto, avete capito. Ottimissimo. Allora, vi ho detto no, che ero già partito parlandovi dell'incenso, unendovi un po' l'ambiente magico e quello alchemico, no? Perché di fatto una cosa prettamente magica sarebbe, per esempio, prendere un sigillo, un simbolo, e cercare di invocare la forza da lì, magari con i nomi di potenza, eccetera, eccetera. Quella non è alchimia, certamente. Ma l'incenso, che è proprio lì, che brucia, eccetera, eccetera, è proprio quasi che tu ti assumi dentro il profumo. Ti assumi dentro il fumo. Ed è informazione libera, perché l'hai liberata dalla materia. Ok? Quindi, gli hai tolto la terra con il fuoco. Allora, la vedete? Questa slide, no? Cosa abbiamo fatto con l'incenso? Allora, avendo la terra vedete la terra in fondo e l'olibano era la terra giusto se io lo voglio volatilizzare cosa faccio gli do fuoco perché perché il fuoco è questo elemento in cima quindi qualsiasi cosa io gli do fuoco la sottilizzerò qualsiasi cosa io poi congelo oppure coagulo oppure io la mm, lapiderò cioè la farò diventare più pietra ok la coagulerò la, sì, diciamo così la solidificherò Ecco. Mm, qui per esempio la temperatura voi guardate come si comporta l'acqua l'acqua è il simbolo della vita no? l'acqua se tu gli dai calore cosa fa? va sempre più su si trasforma in aria e proprio va in alto si trasforma in aria, assume le sue qualità aeree, perché te gli hai dato il fuoco, perché il calore si dà solo se gli dai fuoco, anche se oggi ci sono fornellini elettrici in qualche maniera, insomma, il calore è legato al fuoco, non è legato a, a altri elementi, no? Eh. Allora, se invece lo congeli, cosa stai facendo? Gli stai togliendo fuoco, in qualche modo, giusto? E quindi l'acqua poi si congelerà e diventerà, tra virgolette, passatemi il termine, terra. E il cubetto di ghiaccio? Il cubetto di ghiaccio è semplicemente eh, l'acqua che ha assunto le qualità e caratteristiche della, della Terra, va bene? Ehm, allora, sempre quindi alchemicamente, diciamo così, per iniziare a vedere tre aspetti, il fuoco, che vedete in, ar in alto, più l'aria, ci danno lo zolfo. Quindi lo zolfo, eh, che possiamo, se volete... Allora, in un certo linguaggio viene anche chiamato anima, senza problemi. Considerate che lo zolfo è il um, dunque nelle piante, per esempio, lo zolfo è l'olio essenziale. Quindi l'olio essenziale. Allora, l'olio essenziale di una pianta. Secondo voi eh, io, rispondetemi, perché non so fino a che punto magari ci capiamo, ma io, io voglio l'olio essenziale di, un, di una pianta, del rosmarino. Prendo. 10 rametti di rosmarino, secondo voi c'è l'olio essenziale? No, ecco, bravi, <ride> no, ok. Quindi va estratto, esatto, perché in realtà ce l'ho, però è imprigionato. Brava, hai 10 rametti, esatto. Quindi poi estraendolo. Quindi cosa vado a fare? Vado a fare una distillazione, per esempio. E come si fa la distillazione? Io ho la terra, il rosmarino solido. Lo metto dentro un mercurio, lo de metto dentro acqua, per esempio, oppure dentro alcol. Ma io posso anche mettere dentro acqua e iniziare la distillazione, capite? Quindi prima lo metto affinché si, da terra, proprio terra, si metta nell'acqua e poi cosa si fa? Gli si dà fuoco. Dandogli fuoco lui ti darà un, un distillato, diciamo così, che poi dovrai separare, perché il distillato sarà il mercurio, vero, senza la terra più, perché la, la, la, la, pianta, la pianta, diciamo, rimasta, e rima, no? Rimane ne, ne, nel mio distillatore, quindi quella lì non c'è, non è che quando distillo le foglie magicamente volano e mi vanno di là dove va distillato, giusto? Quindi. Ho tolto qualcosa, ho tolto la terra, così come avevo fatto con il mio povero incenso accendendo la resina, no? Io ho tolto la terra, però in un modo non troppo violento, in modo che le sue essenze si possano diramare nell'aria e in me stesso. Stessa cosa distillando. Poi però ho sia mercurio che zolfo eh, uniti, li separo, perché voi saprete benissimo che per esempio l'olio galleggia nell'acqua, e ho l'olio essenziale ok? Lo zolfo della pianta. Dopodiché abbiamo, per esempio, aria, dove quella lì? Sì. aria più acqua, che ve ne ho già parlato adesso, è il mercurio. Ok? Nella pianta il mercurio cosa è? L'alcol. Quindi, l'alcol, che quindi si può estrarre o distillando giustamente poi insomma, si dà una mano, si fa una bella distillazione, in un'oretta è fatta. <ride> per esempio lo puoi fare con alcol, l'alcol è un mercurio, però è un mercurio molto veloce. Anche l'acqua però è un mercurio, un mercurio naturale che ci metterà un po' più tempo. Perché dovete capire che queste cose accadono se tu distilli, ma accadono anche nella natura. Quando l'acqua evapora e poi ricade sotto forma di pioggia, cosa va a fare? A fertilizzare completamente quello lì è mercurio che, che feconda la terra e nasce la vita. E queste cose qua accadono ovunque, eh? allora, ovviamente il mercurio sarebbe stata l'altra parte, cioè ci ho levato l'olio essenziale, il distillato che mi è rimasto il mercurio della pianta. Ehm, tecnicamente, se tu lo fai in modo naturale, lo metti in un barattolino a fermentare, cioè a putrefazione, lasci in un barattolino l'acqua con le piante magari tagliuzzate, oppure invece dell'acqua, mettici alcol, così almeno è più... più alcol a 95 gradi, sei a posto, perché andrà molto più fuori. Ci puoi mettere anche il brandy se vuoi, andrà bene lo stesso. Insomma, dopo 60 giorni, tu hai l'estrazione del mercurio. Lo filtri, ovviamente, e tu hai fatto la stessa cosa. Però ovviamente in un tempo molto più eh, dilatato, va bene? Quindi, per concludere, naturalmente abbiamo acqua più terra, il sale. Okay? Non vi dico come si fa il sale perché è molto più complicato, naturalmente dovete andare a bruciare quello che vi è rimasto, ve lo dico in due parole, ma non si fa proprio così, dovete seguire il giusto modo, ma andrete a bruciare, perché vi dico queste cose? Perché voi le dovete immaginare così capite che si sta parlando di realtà della natura. Allora, il sale di una pianta, per esempio, sì, esiste il sale di una pianta, cioè ne voglio prendere la parte materiale senza però la parte animica, che è lo zolfo, e la parte spirituale medio tra l'anima e la eh, che è il mercurio. Voglio toglierli questi due, io voglio solo solo solo la materia, come si fa? Quando ho rimasto il residuo, diciamo, della mia distillazione lo devo andare a, a, uh, purificare ma questa volta in una maniera molto forte invece che il piccolo fuoco no? senza fiamma io devo proprio dargli una fiammata molto molto forte per diverso tempo a volte anche per tre ore continue eh, e dopodiché succederà che quindi il mio rosmarino diventerà prima di tutto tutto nero perché è carbone ma dopo inizierà il bruciato diciamo no? il nero a diventare bianco non più, naturalmente dal carbone diventa cenere, ma dalla cenere diventa bianco, inizia a perdere completamente il nero, è l'opera al bianco, no? Dopodiché se ce lo lascio, però la temperatura deve essere ancora un po' più alta, se possibile, diventerà anche rossiccio o almeno quell'arancione salmone, fin lì ci si può arrivare. Nero, bianco, rosso. Non è che c'è qualcosa di così... però dovete capire, come sia la scienza magica, sia la scienza alchemica, parlano proprio di ehm, separare in qualche modo i principi affinché vengano purificati e conosciuti. Perché non so se lo sapete, ma quando io ho fatto questo lavoro qua di separare i tre principi del mio rosmarino e poi li riunisco in un'unica bottiglietta li unisco proprio, prendo un pochino del sale che ho avuto, un po' del mio distillato, un po' del mio olio e li unisco, agitando, agitando. Io ho la quintessenza. Eccola la quintessenza del rosmarino. Ed ecco la medicina antica. Perché se io, se io prendo il rosmarino e me lo biascio come una specie di, di mucca, tipo, no, eh? io biascio, biascio, biascio, <ride> assumerò il rosmarino in una certa maniera. Ma se io mi faccio la quintessenza e metto tre o sei gocce sotto la lingua, l'informazione curativa del rosmarino entra subito in circolo nel mio campo, nel mio corpo e dà informazione di guarire. In realtà ne riparleremo meglio, ma eh, è una medicina molto potente. E sappiate che la medicina allopatica fa la stessa cosa, eh, solo che non arriva a completezza. La medicina normale, diciamo, allopatica si ferma qua. Alzale, le pasticche. <ride> le pasticche, oh! pasticche che si prendono, no? Eh, quelle lì in laboratorio hanno fatto la stessa cosa. Perché tanto se tu vuoi estrarre, le chiamano principi attivi, no? Eh, di una cosa, poi l'hanno messa in. Una... Praticamente ne hanno estratto i sali di una pianta, di, una, uh, di un fungo, di un frutto, di una... i sali ne hanno estratto. Ecco perché la pasticca funziona a volte, no? E, però, ecco, c'è un problema perché è come se fosse una cosa molto mozzata, perché lo capirete anche voi, non, non ci sono gli altri due componenti. Quindi, tecnicamente, le medicine funzionano, però poi... Non guariscono fino in profondità il problema. Perché non ti guariscono l'aspetto mentale, diciamo così, e l'aspetto emozionale, diciamo così. E quindi ti guariscono lì per lì il sintomo, però poi potrebbe, io dico, eh, potrebbe ritornare e ritornare e ritornare anche, in altre, eh, anche in altri modi, perché proprio si è, eh, si è usato solo il sale, di fatto, il sale è fenomenale e indicato per le cose proprio fisiche, corpo fisico. Il mercurio per l'aspetto mentale, quindi per esempio tutti i problemi mentali, paranoie, eh, ossessioni mentali, pensieri e idee, e questo ovviamente è l'anima. Ora Avete mai provato a annusare un bell'olio essenziale o no? Cioè, hanno usato un olio essenziale di rosa, eh, tutto? è coinvolto mentre hanno usato non vi potete non far prendere perché è anima, l'anima della rosa quella, capito? parlando in un linguaggio, ripeto, alchemico che naturalmente, insomma, non ne parliamo quasi mai quindi magari vi sembra un po' nuovo i famosi effetti collaterali eh, ne, nella quintessenza non ci sono effetti collaterali perché tu eh, è chiaro, le dosi poi le devi sapere bene però eh, hai liberato la materia capito? hai liberato la materia dalla, eh, dalla sua prigione. Nella boccettina c'è sempre rosmarino, però potremmo dire è cento volte più assimilabile, i suoi benefici sono cento volte più assimilabili che se tu ti prendi il rosmarino e lo piaci per un'ora. <ride> ok? E, e questo sappiate che è anche quello che fa il corpo fisico ogni volta, per esempio, che si mangia. Quando mangiamo, secondo il vostro ragionare, noi, rispondetemi per favore se ci siamo capiti. Se voi mangiate una bella bistecca, oppure insalata, verdure, cosa vi pare? Secondo voi veramente state mangiando bistecca, insalata e verdure? Vediamo cosa ne pensate. <ride> Io mangio la pasta asciutta, <ride> veramente sto mangiando la pasta. Aspetta, eh, cerco di aprire, eccola aperta. Um, no, ne estraiamo i principi attivi. Beh, no, ci sono altre componenti. Qualcun altro? Ah, no, ma qui, no, qui mi arrivano dopo messaggi, invece nel telefono li vedrai subito. Allora, scusatemi, eh. Allora, mm, ecco, eh, beh, no, ci sono altri componenti. Se la cucina, se la cucina ne mangi, altri aspetti. Sì. Mangiamo la materia, mangio la pasta che però è il risultato finale che parte dalla terra, è grande, sì, la mangi se la cucina. allora sì, ora, non vi volevo mettere in difficoltà, eh? però il mio ragionamento era molto più uh, concreto che poi metafisico. Cioè, dovete capire che se voi mangiate un piatto di carbonara, il corpo non mangerà la carbonara. Infatti, tutti noi abbiamo una cosina che mh, può sembrare inutile, ma non lo è. Eh? Un sistema digerente. Quello è il nostro distillatore naturale. Nel sangue, non c'è mica la carbonara. Tutto viene minuziosamente scomposto negli elementi primari. E il corpo poi, per assimilazioni da parte no, delle pareti intestinali, si nutre degli elementi primari. Non si nutre della pasta, la carbonara. Per esempio, carboidrati, proteine semplici, no? lipidi, ehm, elementi scomposti proprio fino alla loro origine primaria. E quindi, è per assurdo, se io mangio un piatto di pasta, alla fin fine avrò carboidrati. Se io mangio due cesi di insalata, alla fin fine avrò carboidrati. Cioè, gli elementi che il corpo poi mangia davvero sono quelli primari e poi scarta, giustamente, no? Scarta quello che non è assimilato dal corpo. Quindi il corpo per sua natura fa distillazione e ovviamente cosa va a fare? Per sua intelligenza, con i suoi movimenti di intelligenza, va semplicemente a... Uh, trasformare tutto quel che gli date in quello che poi lui mangia davvero giusto? E quando mettete la roba quando si mangia e poi va nello stomaco è come se fosse in, in, in attesa cioè quando va nello stomaco non è che l'avete mangiata l'avete messa dentro un sacco Beh, è così <ride> l'avete messa dentro un sacco in qualche modo no? Dopodiché viene tutta messa, prima di tutto, allo stato liquido, poi con tutti gli acidi gastrici, no? Eccetera, eccetera. Il fuoco, poi, quando passa ancora più giù, il fuoco della pancia, il fuoco dell'intestino, è quello che poi veramente ehm, dà cibo, diciamo così, al sangue. Quindi non ci nutriamo esattamente di quel che si crede, ma ci nutriamo dei loro principi. Il corpo fa già questo per sua natura senza che, che nessuno faccia niente. Ok? Allora andiamo un attimo avanti. Ecco, ora mi si vede la chat. Quindi avete capito che okay, il risultato finale della terra del grano, ok? Però in realtà non mangiate la pasta. Cioè, vi ripeto, quando è nello stomaco è in fase di stand-by, cioè in fase di attesa di essere mangiata in realtà. Capito? <ride> quindi eh, va da sé che più riuscite a mangiare cose, diciamo così, vicine eh, alla loro natura, quindi non trasformate, Ecco, non troppo trasformate, e più che il corpo poi le, le prenderà con facilità. Ok. Dunque, partiamo da qua. Ora facciamo un brevissimo escursus eh, ultraplanetario. Allora, diciamo quella che può essere chiamata anima, perché noi parliamo del Nefesh, del nefesh che è praticamente... Una parte dell'anima, però non si può parlare di una parte dell'anima senza parlare delle altre. Ne abbiamo parlato finora eh, perché tutti questi discorsi servivano proprio per farvi capire eh, le cose come sono, dov'è l'anima nelle cose, qual è la relazione tra gli elementi, qual è la relazione tra sensitività, tra cosa percepisci, tra chi percepisce. Eh? Eh, va bene, ehm... allora, partendo da qua, noi possiamo così. Del dire Neshammah, cioè la parte diciamo più alta dell'anima diciamo la visione cabalistica un po come anche quella poi egizia vedeva l'anima vede l'anima non tanto come un omino dentro il corpo ecco questa è la mia anima no no vede l'anima più come manifestazione di forze di forze che sono anche diverse tra loro quindi una persona non sarebbe poi da sorprendersi, da sorprendersi se, per esempio, hai tre anime. Ovviamente sono sempre tue, non è che hai qualcun altro, però basti pensare per esempio che noi dunque eh, si dice che ci incarniamo, no? Però, alla nascita, quando ci incarniamo è quasi come se prendessimo possesso di un corpo animale, giusto? Cioè questo corpo animale. Improvvisamente si anima. Se non fosse qualcuno che lo anima, allora il corpo rimarrebbe inerte, come uh, in uno stato vegetativo, in un qualche modo, no? Però, naturalmente, Neshamah è lo strato più alto di tutti. Cioè, siamo nei regni dell'eternità, siamo uh, in quella parte di noi, diciamo così. Che è, eh, che è anche difficile poi da descrivere a parole in realtà, però siamo in quella parte di noi che è divina, nel senso che ehm, riconosce anche il divino, riconosce il divino in ogni cosa, compreso nel tempo e... Mm, cioè, più riuscite a immaginare voi stessi come infinito, punto, senza nessun'altra attribuzione, infinito, e più che vi avvicinate a capire un attimo che cosa può significare questo stato di coscienza. Di fatto abbiamo il numero 1 che è ter, numero 1, diciamo numero 1, che è proprio quello stato di coscienza dell'unità. Cioè, quello stato di coscienza in cui non esistono più cose in cui non sei te stesso. Non esistono più... Uh, non esiste più l'altro. Infatti è uno, no? Numero uno, era, era, cioè, era, eh, eravamo noi quando ancora, no? Non avevamo deciso di eh, mettere un due davanti all'uno. <ride> cioè, nel senso che è lo stato di coscienza uno, lo dice già la parola. Cioè ogni galassia, ogni essere, ogni... è sempre uno, diciamo così, ok, è stato di unità. Però dopo c'è un secondo stato, che è il due, che è lo stato di uh, Chia e sarebbe l'opposto cioè mentre è proprio quando dal punto arriva la linea cioè un impulso creativo dell'universo. Attenzione, ancora non c'è differenziazione, quindi non sei ancora qualcosa, non sei ancora chi, non sei ancora qua. No, no, no, siamo stati molto più alti dell'esistenza, ma l'impulso, cioè l'impulso di dire se io rimango in uno uguale uno non non avviene la creazione. Allora io devo in, devo avere l'impulso e trovate qua tutte le manifestazioni del divino in ogni cultura falliche. Eh, Basti pensare anche, no, per esempio, ora mi viene in mente lo Shiva Lingam, per esempio, ma qualsiasi rappresentazione del dio padre, del grande padre, eh, del grande maschile, va bene? In cui c'è esattamente questo, cioè ci si rende conto che ehm, tuo padre è l'impulso creativo dell'universo, poi sei tu stesso, però eh, ci si rende conto che a un certo punto la realtà, invece di dire sono, si è spostata verso poi arrivare al numero 3, in cui sei qualcosa. Il numero 3. È propriamente nel Shama, cioè l'utero della grande madre, l'utero della divina madre, ed è tutte le rappresentazioni, quindi, eh, in ogni culto, in ogni religione della divina madre. Quindi noterete da soli anche con la vostra intelligenza: che mentre nel due, mentre l'uno, diciamo così, è un po' indescrivibile, cioè eh, il due è ottimo, ma non vi è ancora la creazione, immaginate l'uno il punto, il due la linea. Così, è? Eh? Il 3 è un triangolo. Triangolo, virgola, simbolo femminile, eccetera, eccetera, ma anche finalmente la prima forma definita. O oh, no? Quindi, in Binah, tu hai la definizione di tutto ciò che sta passando da Chokhmà. Quindi è come se... è come accade poi in tutto, per esempio, l'uomo mette il seme, no? Ma poi è la donna che nove mesi la tiene dentro, prima che nasca. Perché? Perché l'uomo rispecchia molto fedelmente l'intero cosmo e l'intero universo. Quindi Binah, il 3, che poi da lì in poi, lo vedremo l'altra volta, si entra nei mondi, nei regni del tempo, perché da Saturno in poi, Saturno no? con la falce, la clessidra, eh, da Saturno in poi si entra nel tempo. Qui non siamo ancora nel tempo, ecco che in pratiche, diciamo così, vi dico questo, no? In pratiche, cioè, se dovete fare delle piccole invocazioni oppure eh, in cui dovete chiamare il principio divino, ed è una cosa che si fa sempre prima di, qualsiasi, prima di qualsiasi pratica, eccetera. Si fa la chiamata al principio divino, con parole tue spontanee. Ma perché? Perché ti connetti a questo. Cioè ti connetti all'eternità. E quindi al principio più alto. Qualsiasi cosa, poi tu, tu chiamassi un angelo, tu fai un rituale di qualsiasi altra natura, tu fai qualsiasi cosa, tu sei sotto la protezione del principio più alto perché naturalmente i regni dell'eternità hanno dominio su tutti i regni del tempo ok quindi ehm, sappiate che comunque è proprio dalla, dalla femmina che nasce la vita vera perché dall'uomo viene l'impulso ma è la donna che ti può arrivare alla creazione e naturalmente qui siamo nei regni divini ma poi andando giù tutto è eh. allora vi faccio un esempio, questo vedete il 7, l'8, il 9, il 10? Allora, partiamo da qui. Il 7 cos'è? è? è l'emozione. L'8 cosa è? È il pensiero. Diciamo, no? L'avevamo visto l'altra volta così, quindi continuiamo a dirlo così. Se te hai un'emozione basta per una cosa, non la puoi manifestare. Avete, vi è mai capitato a voi di avere solo un'emozione ma di non avere nessun tipo di piano, progetto per poi farlo, e quindi la cosa poi l'avete davvero, la conquistate davvero? Per un vostro progetto, per un vostro obiettivo, no? Magari c'è tanta emozione, ma se non c'è l'otto, cioè se poi non passa anche dalla fase in cui, ok, i sogni sono belli, però questo non si può fare, questo si può fare, ma lavoriamoci cinque mesi, Questo va e mettiamolo nel forze, questo sì, direi di sì. Partiamo da qui. Siete d'accordo che soltanto con il 7 c'è l'impulso o oh no? C'è l'impulso, sì, ha voglia e anche è grande, è proprio da lì l'impulso perché se è una cosa fredda senza impulso, ok? Aspetta, ve lo metto, ve l'avevo messo qua, ecco, eh, triangolo, vedete il triangolo. Se è una cosa fredda senza impulso, quindi l'otto per esempio, no? E poi non avete un motore che vi spinge prima o una vostra piacere nel fare siete motivati perché anche nelle grandi aziende faccio prendere anche la google stessa i loro dipendenti eh, per esempio mezz'ora la fanno di meditazione in cui prima di tutto fanno ordine ma a parte questo non è che volevo dire questo eh, perché ogni grande azienda motiva anche cioè paga persone per motivare i propri dipendenti, per farli trovare uno scopo. O comunque ogni azienda con dipendenti tenderà a far sentire i dipendenti come parte dell'azienda. O no? Siamo parte della stessa, a volte si chiamano anche famiglia, anche se ovviamente non c'entra mica nulla, ma siamo parte della stessa realtà aziendale. Io lavoro per noi, lavoro per siamo, e infatti vedete a volte tanti dipendenti, di lavoratori, no? Tanti dipendenti, se li sentite parlare e parlano dell'azienda per cui loro lavorano, ovviamente non sono proprietari, l'azienda non è loro avete mai sentito scrivetemi se vi è successo, avete mai sentito dei dipendenti che dicono eh, da noi funziona così eh, no, perché la nostra azienda ci paga ogni mese e per ora non ha mai fatto... avete mai sentito questa cosa? però che a volte guardo il telefono perché... Sì, ecco, perfetto, ottimo, eh, perfetto, quindi anche voi avete avuto queste esperienze. Ottimo, perché? Perché i, i, i lo sanno, ci eh, sono stati studi psicologici e tutto, che se il dipendente è motivato ti produce fino al 40% in più. Tra l'altro, cosa ancora peggiore, se il dipendente non è motivato ti produce fino al 60% in meno cavolo, no? <ride> quindi, ok, abbiamo visto le altre sfere, ma sappiate che questo è valido ovunque. Va bene? Perfetto. Mm, e quindi, e in tutte le... E, beh, abbiamo capito. E, Ruach. E il Ruach è... L'abbiamo già iniziato a vedere. Ora stiamo usando i nomi, però è quello che abbiamo già iniziato a vedere. Cioè, ora ve lo, ve lo dirò meglio, e, e, e cercheremo di avere un'esperienza diretta, Il Ruach è proprio, nell'uomo nell intendo, è esattamente questa capacità di cui vi parlavo di eh, essere presenti, di essere testimone di quello che il mare della sensitività ti sta presentando. Quindi essere centro a te stesso, certamente ma è comunque il lato, no? non vedete queste tre cose, non vedete queste tre cose come questo inferiore, basso, uh, questo è superiore, meglio, questo è perfetto, è altissimo. Ora qui sono, non le vedete come inferiore, medio e superiore perché non è così, sono solo aspetti dell'anima, non sono... Che uno è meglio dell'altro e ora ve lo spiegherò e vi darò proprio la, la, la prova descrivendovi bene eh, Roach e Nefesh. Vi farò vedere perché non è assolutamente saggio prenderne uno e toglierlo. Uno dice vabbè, Nefesh, è quello lì, quello lì brutto della sensitività, allora lo levo, rimango tutto sole, no? Non è quello il discorso. <ride> allora, quindi, Roach si inizia a capire di. Uh, è, quel, è, è quel lato di noi che è capace, però non perché vi ci impegnate, per sua natura, cioè la sua natura è quella, è capace di testimoniare quello che sta accadendo. Quindi per esempio vi accade che quello vi insulta, per la prima volta voi sentireste che se voleste aveste una reazione, ma per la prima volta... Decidete di farci una risata e non ve ne frega niente. Quindi attenzione. Non è che fate una risata e poi per un mese ci pensate, vi logora dentro e vi sta rotendo. No, intendo proprio veramente. Cioè, quella roba del sole. Immaginatevi di essere un attimo un sole e che la persona vi offende. Capito? Il sole non è che riduce la sua luminosità perché lo offendi, giusto? Questo è il principio. Cioè... È una sua natura, è una natura della tua anima, il ruach. Quindi non è una cosa presente in tutti, cioè non tutte le persone che vivono con noi sulla terra hanno manifestato qualcosa dal sole, da, da, da, dal ruach. E sono tutte nefesh, di solito. Le persone sono tutte completamente nefesh. Cioè, ecco cosa voglio dire senza anima. Ovviamente adesso iniziamo a capirci un pochino meglio e vi dirò, non è vero che sono senza anima. Hanno solo l'anima animale. Hanno solo l'anima istintiva. Solo nefesh. Le altre non l'hanno hanno coagulati per niente. Tante persone vivono così. E, mm, quindi... Detto in una certa maniera è così. Nefesh è l'anima che gli antichi dicevano, no? Risiedesse nel fegato. Anima profonda. ok? Um, plesso solare, ora per, per essere di moda lo chiamano plesso solare. Prima qui si diceva il fegato. Eh, da lì tante cose fatte anche col fegato degli animali, di qui, di là, di su, di giù. Perché l'anima risiede lì. Anche negli animali, eh? Quindi chi dice, l'animale ce l'ha l'anima, certo, e eh, questa ce l'hanno anche loro, come no? Manifesta, eh? eh? Anzi, per esempio, avrete notato che gli animali possono essere più vivi di una persona a volte, l'avete notato? Più vitali, più vivi. Avete mai notato una persona smunta morta che dice, ma, ma, ma cosa ci stai a fare al mondo? E gli animali invece pieni di vita. Pieni. Anzi, gli animali domestici che stanno con noi, poco poco iniziano anche a perdere un po' di vitalità. Ok, perfetto. Sì, eh, perché? Perché loro, certo che l'hanno manifestato, hai voglia te, capito? Eh, quindi hanno l'anima, gli animali, ma certo, è anche completamente manifestata. Fesh, Non ha il ruach. Ruach è, um, diciamo così, l'io che si accorge di se stesso. Capito? Io non solo mi accorgo che sto percependo, mi accorgo anche che c'è un io che sta percependo. Ecco il, il salto. Vi può sembrare un, uh, un salto piccolo? Ma ne vale della differenza tra uomini e animali, per esempio. Mm? Bene, allora vorrei finire questo primo, questo primo aspetto con una piccola pratica mh, da fare. Un attimo. Vediamo un po' perché ora mi ero scritto un appunto per vedere se vi ho detto tutto. Sì, ah, no, questo non si è ancora detto quindi perfetto.